che finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Molte persone che si rivolgono a me lamentano il fatto di non riuscire a dimagrire pur facendo diete da fame. Eliminano qualsiasi cosa e diminuiscono di molto gli introiti e immancabilmente tra le loro scelte trovo sempre biscotti, cracker o prodotti simili. Alcuni poi arrivano a dichiarare cose tipo «non riesco ad andare a dormire senza un dolcetto» oppure «mi alzo di notte per mangiare». Le ragioni di questi episodi sono molteplici, ma molto spesso c'entra la fame. Se non si mangia abbastanza, alla fine si arriva a doversi alzare di notte per farlo e normalmente si scelgono prodotti dolci ed elaborati esistono vari tipi di fame alcuni sono fisiologici e dipendono da quanto mangiamo e da quanto è passato dall'ultima volta che abbiamo mangiato altri sono emotivi e nella maggior parte dei casi sono indipendenti dalla vera e propria sensazione di fame di questi ultimi abbiamo già parlato tempo fa quando affrontammo il discorso del comfort food mentre non abbiamo mai parlato della fame da dieta come ho già detto molte volte Mangiare troppo poco ostacola il dimagrimento. Quello che non ho detto è che le diete, soprattutto fai da te, hanno l'effetto collaterale di aumentare il senso di fame. Quando si mangia troppo poco si finisce comunque per avere fame e si cerca di tamponarla con qualcosa che ci sembra innocua, come un pacchetto di cracker o due o tre biscotti secchi che poi andando a verificare sono in realtà pieni di grassi. Non si pensa mai a cosa effettivamente stiamo rinunciando. Mangiare troppo poco si traduce nella maggior parte dei casi a mangiare troppo poche proteine. E qui sta il cuore del discorso. La mancanza di proteine scatena la fame. Esiste anche uno studio che conferma questa mia affermazione. Eh, lo studio del 2007, ve lo linko in descrizione, descrive proprio l'effetto della mancanza di proteine sulla fame. I ricercatori hanno esaminato la risposta a diverse quantità di proteine nella dieta di una piccola popolazione formata da 22 uomini di varietà. E si sono accorti che soprattutto tra i più giovani e i più anziani l'assunzione inadeguata di proteine era associata a una fame maggiore e poteva portare a consumare più cibo. Un paio d'anni dopo, un altro studio conferma che una buona assunzione di proteine riduce l'appetito. Ecco quindi che con questi risultati abbiamo capito che dobbiamo evitare eh, di assumere troppe poche proteine. Ma qual è la quantità corretta? Ebbene, i LARN, ovvero in breve le linee guida che suggeriscono i livelli raccomandabili di assunzione dei nutrienti, eh, ci dicono che l'assunzione di una quantità di 0,9 grammi per chilo di peso al giorno sono una quantità sufficiente. Questo significa ad esempio che una donna di 60 kg deve assumere almeno 54 grammi di proteine e un uomo di 70 kg ne dovrà assumere almeno 63 grammi. Tutto facilissimo, no? Beh, più o meno, perché non esiste un alimento fatto solo di proteine. Non è che compro 54 grammi dell'alimento X e ho magicamente 54 grammi di proteine, a meno che io non usi degli integratori proteici la realtà è che le proteine sono dappertutto in tutti gli alimenti quindi possono essere assunte in tutti i pasti il latte a colazione apporta proteine nella misura di circa 3 grammi per 100 ml una tazza da 300 ml apporta quindi circa 10 grammi di proteine un petto di pollo da 100 grammi ne apporta 23 allo stesso modo 100 grammi di fagioli secchi apportano 20 grammi, ma ovviamente una volta cotti non saranno più 100 grammi, ma un bel piattone da oltre 200 grammi di fagioli. La stessa pasta apporta un po' di proteine, nella misura di 13 grammi per ogni 100 grammi di prodotto circa. Il conteggio proteico eh, quindi non è banale e sconsiglio sinceramente di mettersi a fare i conti esatti su tutto quello che si mangia. Piuttosto suggerisco questa suddivisione degli alimenti, Alimenti ad alto contenuto proteico, eh, ovvero quelli che abbondano di proteine nella porzione standard. Alimenti a basso contenuto proteico, ovvero quelli praticamente ininfluenti o quasi sul conteggio proteico. Alimenti a medio contenuto proteico, che sono una via di mezzo. Per quanto riguarda le porzioni farò riferimento al documento dei LARN specifico per esse. Avrete in descrizione il link anche di questo. Tra gli alimenti ad alto contenuto proteico possiamo mettere... Eh, molti dettagli di carne e pesce con 100 g di petto di pollo o 150 g di merluzzo infatti si superano facilmente i 20 g di proteine e non c'è motivo per non mangiare più di una porzione al giorno negli alimenti a medio contenuto di proteine invece troviamo diversi alimenti formaggi soprattutto stagionati le uova i legumi i cereali non li inserisco nel gruppo ad alto contenuto di proteine per via della porzione contenuta che non permette di arrivare a 20 grammi. In realtà sconsiglio di puntare sui formaggi eh, perché sono un alimento troppo spesso consumato senza misura e si esagera molto facilmente esagerando con i grassi, eh, cosa che non succede per esempio con le uova perché non capite praticamente mai di mangiarne troppi e per troppe volte di seguito. Quindi invece che il singolo uovo della porzione possiamo anche concedercene due, passando da 6 a 12 grammi di proteine nel piatto. I legumi poi sono fortemente consigliati, ma la quantità deve essere abbondante. La porzione è quella di una scatoletta piccola, mentre varrebbe la pena consumarne due o una scatola grande. I cereali, infine, non hanno una grande quantità di proteine, ma dato che la porzione è tra i 50 grammi per il pane e gli 80 grammi per la pasta, direi che non possono essere trascurati. Infine, tra gli alimenti a basso contenuto di proteine troviamo gli altri prodotti vegetali come la verdura e la frutta. Anche abbondando molto, questi prodotti hanno molte poche proteine, quindi non influiscono granché. Metterei in questo gruppo anche il latte per la porzione da 125 ml degli standard, che ovviamente però è piuttosto variabile nelle abitudini. Detto questo, il mio consiglio è quello di consumare quotidianamente almeno una porzione di alimenti ad alto contenuto proteico e un paio di porzioni di quelli a medio contenuto proteico, cercando di variare spesso. Questo ci garantirà di arrivare almeno al minimo necessario in media durante la settimana e non soffrire troppo la fame un ultimo appunto eh, forse qualcuno di voi è preoccupato per il contenuto calorico eh, di questi alimenti eh, magari pensa che seguendo questi consigli si arrivi a mangiare troppo beh in realtà le proteine apportano 4 kcal per grammo quindi anche consumandone 100 grammi arriveremmo a 400 kcal al massimo consideriamo mediamente il contenuto di carboidrati e grassi nella dieta quotidiana e potremmo arrivare a anche esagerando, alle classiche 2000 kcal di tutti i manuali. Sconsiglio di far pesare sulle proteine l'eventuale dieta ipocalorica, perché, come detto all'inizio, si stimola la fame e, come detto in altri video, si abbassa il metabolismo favorendo l'ingrassamento. Bene, questo è tutto. E voi? Avete mai seguito una dieta tanto stretta da farvi avere fame anche di notte? Raccontatemelo qui sotto, sono curioso di sentire le vostre esperienze.